oggi ho preparato per voi un pan brioche davvero speciale è morbidissimo si prepara con i nostri robot da cucina in maniera veramente facile e veloce perché ha una lievitazione media ci vuole circa una mezza giornata di preparazione ma il risultato sarà veramente eccezionale ideale per la colazione perché guardate guardate com'è morbido se siete curiosi di sapere come fare seguite il video vi do gli ingredienti del procedimento Eccovi tutti gli ingredienti necessari per preparare la, il pan brioche morbido, anzi morbidissimo. Abbiamo bisogno di 320 g di farina manitoba che divideremo in due parti, una da 150 g e una da 170. Poi abbiamo bisogno di 150 ml di latte tiepido, abbiamo bisogno di 100 g di gocce di cioccolato fredde di frigo, 5 g di sale poi 10 g di lievito di birra fresco, abbiamo bisogno di 70 g di burro, un uovo intero e poi 75 g di zucchero che divideremo in 15 g e 60 g. La prima cosa da fare è preparare una sorta di lievitino con latte, lievito, zucchero e farina. Vi faccio vedere come. Mettiamo nel boccale il latte, poi mettiamo il lievito sbriciolato con le mani, poi versiamo 15 g dello zucchero totale e 150 della farina totale. Poi andiamo ad impostare il robot e lo impostiamo mettendo 2 minuti, 37 gradi, Velocità 2 e diamo il via. Andiamo a vedere adesso come è avvenuto il nostro preparato per il lievitino. Questo è l'interno del boccale, adesso copriamo con il tappo e lasciamo lievitare per mezz'ora 45 minuti circa il tempo è trascorso questo è il lievitino che abbiamo ottenuto adesso andiamo a mettere la restante farina lo zucchero e l'uovo quindi la farina che era avanzata circa 170 grammi lo zucchero che era avanzato 60 grammi e l'uovo e programmiamo le impostazioni stavolta mettiamo la funzione automatica impastare e da 1 minuto e 30 la portiamo a due minuti dopodiché diamo il via la prima fase di impasto è terminata adesso andiamo ad avviare di nuovo la funzione automatica impastare, stavolta per un minuto e mezzo togliamo il tappo del eh, tappo misurino eh, diamo il via e piano piano andiamo ad inserire i pezzettini di burro anche la seconda parte di impasto è terminata adesso avviamo un minuto velocità 7 e mentre il robot va in, uh, mettiamo il sale velocità 7 diamo il via come vedete l'impasto è pronto molto molto elastico guardate adesso vado a metterlo in una ciotola e lo faccio lievitare per due ore ecco l'impasto nella ciotola io l'ho imburrata e per lavorare l'impasto e dargli una forma tonda mi sono imburrata anche le mani perché comunque l'impasto è leggermente appiccicoso. Adesso copro la ciotola e lascio tutto a riposare e lievitare per circa due ore. Dopodiché procediamo con la fase successiva. A dopo. Le ore sono trascorse, ho imburrato un piano da lavoro e adesso vado a rovesciare sopra l'impasto che guardate ha lievitato. In questa maniera, guardate che bella lievitazione. Lo rovescio sul piano da lavoro. Anche io mi imburro leggermente le mani perché l'impasto potrebbe essere appiccicoso. E adesso vado a fare tante piccole palline del peso circa di 130 grammi l'una. una pallina in questa maniera ne verranno fuori circa 5 le palline sono pronte adesso le prendo una alla volta e le schiaccio allungandole tutti i lati fino a fare un cerchio in questa maniera le schiaccio con i polpastrelli. Dopodiché vado a mettere al centro delle gocce di cioccolato, quelle che avevamo messo a freddare in frigo. Una volta, mes una volta messe le gocce, pieghiamo i due lati senza sovrapporli li portiamo così verso il centro in questa maniera e poi arrotoliamo dal lato corto quindi così la pallina è fatta adesso una volta che abbiamo fatto tutte le palline le andiamo a posizionare nello stampo. Preparo le palline e vi faccio vedere come posizionarle. Le palline sono tutte formate, adesso ho ricoperto con della carta forno bagnata e leggermente strizzata, una teglia, uno stampo da plum cake, l'interno del quale le vado a posizionare. le palline sono posizionate adesso le faccio lievitare finché non arrivano quasi al bordo del nostro stampo occorrerà un'ora e mezza due circa in ambiente caldo ci vediamo tra poco per uh, spiegare come andranno poi infornate come vedete il nostro pan brioche è lievitato benissimo, adesso lo vado a spennellare con latte e a ricoprire con le gocce di cioccolato che sono rimaste. Nel frattempo metto a preriscaldare il forno a 170 gradi in modalità ventilata, lo cuocerete a 170 gradi per 5 minuti, dopodiché abbasserete la temperatura a 160 e il pan brioche resterà in forno per altri 25 minuti, quindi un totale di 30 minuti, 5 a 170 e 25 a 160 intanto spennello la superficie con il latte e cospargo con le gocce di cioccolato residue vado ad infornare e ci vediamo tra mezz'ora per il risultato finale il pan brioche è spornato. adesso lo lascio intiepidire un pochino dopodiché lo toglierò dallo stampo e dalla carta forno ecco il pan brioche tirato fuori dallo stampo Adesso aspetto che sia freddo per tagliarne una fetta e farvi vedere l'interno. Il pan brioche si è freddato, adesso vado a tagliare una fetta e vi faccio vedere l'interno. Taglio proprio qui. Guardate, guardate com'è soffice come è filante la pasta all'interno come guardate spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere like al video e a seguirmi iscrivendovi a questo canale in cucina con Messie. in più potete iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia per restare aggiornati insieme agli altri utenti sulle ricette e consigli e potete iscrivervi uh, e seguire il sito internet www.messierricette.it. E buona colazione a tutti!